pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati immergiamoci nel triduo pasquale questo tempo di grazia che inizia con la celebrazione del giovedì santo con la messa nella cena del signore dove meditiamo sulla lavanda dei piedi testo bellissimo mediante il quale l'evangelista giovanni ci comunica il significato dell'eucaristia e potremmo dire dell'intera vita di gesù Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Nel suo lavare i piedi ai discepoli è significato il dono di tutta la sua vita. Lui che è venuto per servire, per dare la sua vita per noi, perché accogliendo questo dono anche noi possiamo dare la vita gli uni per gli altri. Noi ci soffermiamo in particolare su due punti fondamentali per vivere una sana vita spirituale. Primo, lasciarci amare da Gesù secondo servirci gli uni gli altri. Siamo nel contesto della Pasqua giudaica, Gesù è a cena con i suoi discepoli e ad un certo punto li spiazza tutti. Lui che è il maestro e il signore si alza, depone il mantello, si cinge di un lenzuolo, di un grembiule e inizia a lavare i piedi suoi. Un gesto inaudito, generalmente era un gesto compiuto dagli schiavi, addirittura non ebrei, nei confronti dei loro padroni. Era un gesto di accoglienza fatto quando si rientrava a casa perché le strade erano sterrate, sporche, i piedi si sporcavano tantissimo. Dunque Gesù mette in atto il gesto di uno schiavo. E infatti i discepoli sono spiazzati. Pietro si oppone, non vorrebbe lasciarsi lavare i piedi. Prima dice, signore, ma come lavi i piedi a me? Ma tu non me li laverai in eterno. E Gesù, Pietro, se non ti lasci lavare non avrai parte con me. Abbiamo qui il termine meros che indica aver parte a una comune eredità, cioè Pietro, se non ti lasci lavare non sarai in comunione con me. Mie cari, da dove parte la vita spirituale? Da dove parte il nostro essere cristiani? Parte dall'accettare Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita, cioè accettare che sia Lui a salvarmi. E questo man mano si concretizza in tanti aspetti importantissimi proprio per la nostra crescita. Anzitutto lasciarci amare gratuitamente, lasciare che il Signore metta mano nei nostri piedi, cioè nella parte più umile, più sporca, in ciò che non va della nostra vita. Noi abbiamo un problema, pensare di dover meritare l'amore di Dio. Dunque, se noi facciamo i bravi Dio ci ama e ci dà le grazie. Se manchiamo laddove non siamo all'altezza, quando cadiamo fulmini e saette, Dio lontano, adirato contro di noi, che non ci ama più. No miei cari, il Signore ci ama di un amore tenero, potente, gratuito, e quest'amore capace di cambiare il nostro cuore. Noi abbiamo bisogno di lasciare che Dio metta mano nella nostra vita, in ciò che non va, lasciandoci perdonare non una, non due, non dieci, non cento, ma mille, diecimila volte, cioè sempre sempre avremo bisogno del suo amore, sempre avremo bisogno della sua misericordia, tanto più camminiamo tanto più ci rendiamo conto di aver bisogno di lui, in questo noi abbiamo tante resistenze. Eh, lo capì bene anche San Girolamo quando da giovane si ritirò per vivere un tempo di eremitaggio e iniziò a fare tante penitenze con uno stile di vita molto austero ma eh, le difficoltà e le cadute non mancavano e lui era scoraggiato, sconfortato un giorno si mise in preghiera davanti al crocifisso e disse «Signore, ma, ma cosa vuoi da me? Aiutami!» e sentì come Gesù che gli diceva «Girolamo, cos'hai da offrirmi?» E Girolamo, pieno di gioia, iniziò, «Signore, le mie veglie, eh, i miei digiuni!» «Bravo Girolamo, vedo che ti stai impegnando, e cos'altro hai da darmi?» E «Signore, il mio dormir poco, i miei studi sulla Bibbia, eh, il mio pregare con i salmi!» «Bravo Girolamo, e poi cos'hai da offrirmi?» E Girolamo non sapeva più cosa dire. E allora Gesù gli disse, «Girolamo, c'è ancora una cosa che non mi hai dato, dammi i tuoi peccati» perché io li possa perdonare. Ecco, miei cari, primo punto, lasciarci amare gratuitamente, lasciarci servire dal Signore, lasciarci perdonare da Gesù, lì inizia a cambiare il nostro cuore. E poi, ecco il secondo punto, una volta accolto l'amore di Cristo, metterci a servizio gli uni degli altri. Gesù si cinge nuovamente le vesti e dice ai Suoi, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono, se dunque io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Si tratta di essere coinvolti nel dinamismo del suo amore. Accolgo la sua vita donata e dono la mia in scia a lui, in comunione con lui. Servirci gli uni gli altri. Ecco la regola fondamentale di un cristiano, di una famiglia cristiana, di una comunità cristiana. L'amore che circola, che dà vita, che dà gioia. Ora, miei cari, parlando di servizio, provo a stigmatizzare alcuni problemi che noi cristiani di qualsiasi vocazione possiamo incontrare. Prima cosa, la difficoltà che abbiamo a servire l'altro. Noi preferiamo spesso a servire l'altro, tenervi vicine le persone eh, perché siano a nostro servizio, non solo. Un altro problema è quello di servire senza gratuità, cioè io servo sì, ma lo faccio perché... O mi aspetto qualcosa da chi servo o perché cerco me stesso in quel servizio. Vi faccio un esempio, ci sono persone che dicono che vanno a servire i poveri perché si sentono bene, persone che fanno un servizio, magari anche in parrocchia, perché gli dà un ruolo, una visibilità, ma la domanda è i poveri si servono perché ti fa stare bene o per amore loro? Quello che faccio in parrocchia, in un movimento, in curia, lo faccio per la gioia di servire o perché cerco me stesso, il mio tornaconto d'immagine, perché mi dà un ruolo, mi dà un potere? Il problema è di servire nella gratuità. E infine, lo spirito di servizio. Padre Cantalamessa ha fatto notare come il servire di Cristo sgorghi dalla sua carità e dall'umiltà. Prima di fare il bene c'è il voler bene agli altri e tutto deve essere impregnato di umiltà io posso fare qualcosa ma farla pesare, farla con superiorità. Il Manzoni faceva notare che ci sono persone che sono capaci di mettersi sotto gli altri ma non sono capaci di mettersi al pari degli altri. Io posso andare a servire i poveri ai tavoli, cosa bellissima, ma non essere capace di sedermi a tavola con un povero, di parlare con lui da pari a pari, ci sono persone che fanno anche del loro servizio un piedistallo per mettersi o sopra gli altri oppure apparentemente sotto di loro ma perché si sentono meglio di loro. Allora ci potremmo domandare seriamente lo spirito del nostro servizio, da laici, da sacerdoti, da cristiani, di cosa profuma? Di umiltà o tanfa di superbia? So mettermi a servizio degli altri anche nelle cose più umili? Oppure mi metto a servizio solo per quelle più altisonanti, più importanti della serie in parrocchia, se c'è da leggere leggo, ma se ci sono da fare le pulizie o i servizi più umili, no no no, quelli li lasciamo fare a qualcun altro. Capite quanto è sottile l'imparare a servire come Gesù, dando veramente la vita, ponendoci in modo umile, felici di poterci servire gli uni gli altri, con cuore semplice di bambino, quello che posso fare per te, lo faccio di cuore, con gioia, mettendo a servizio i doni che Dio mi ha donato e lasciandomi anche servire da te in ciò di cui ho bisogno. Molto belle le parole di San Giovanni Paolo II che parlando dei malati diceva che non c'è soltanto la carità di chi si prende cura dell'ammalato, ma c'è anche la carità dell'ammalato che lascia che l'altro si prenda cura di lui. E allora, miei cari, se lo faremo, scopriremo sempre più che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E come disse quell'autore, sognai che la vita fosse gioia, mi svegliai ed era servizio, ho servito e nel servire ho trovato la gioia. Cari fratelli e sorelle, mettiamoci davanti a Gesù. Contempliamo Lui, nostro Signore e nostro Dio, che per primo è sceso e continua a lavare i piedi a ciascuno di noi. Non temiamo di lasciarlo entrare nelle zone più sporche, più buie, più irrisolte del nostro cuore e impariamo da lui a metterci a servizio degli altri, imparando ad amare gli altri anche nella loro miseria, a sostenerli nella loro fragilità, sostenendoci gli uni con gli altri, volendoci bene gli uni gli altri e allora le nostre comunità diventeranno veramente attraenti perché profumeranno di quell'amore divino che è la carità che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!